Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro pirata RB e oggi vi porterò in una fantastica avventura in crociera. Ma prima di partire, vi chiedo una bella iscrizione al nostro canale per non perdere nemmeno un video. Il 2023 sarà un anno rivoluzionario per l'industria delle crociere. Tutte le principali compagnie di crociera hanno molte navi obsolete e vecchie, quindi stanno per lanciare le loro nuove navi da crociera, più grandi, più alte, più larghe e più costose e belle del mondo. Se sei pronto a rivedere il tuo concetto di crociera e vuoi scoprire che aspetto può avere una nave da crociera di ultima generazione, allora lascia che ti dia uno sguardo esclusivo alla top 5 delle migliori nuove navi del 2023. Non perdere questa incredibile occasione per scoprire le meraviglie delle nuove navi da crociera e vivere una vacanza indimenticabile in mezzo al mare. Iniziamo la nostra classifica, a partire dalla quinta posizione che spetta alla sbalorditiva Norwegian Viva. Questa nave da crociera offre una vacanza di pura adrenalina, con il suo ponte superiore all'aperto con strutture all'avanguardia, come l'enorme pista di go-kart su tre piani, la più grande in mare, dove potrai sfrecciare a velocità fino a 80 km orari, il tutto mentre sei in mezzo all'oceano. Proprio accanto troverai il parco divertimenti acquatico e con otto scivoli, compreso lo scivolo più grande del mondo, che è alto 10 piani, raggiunge velocità pari a un'auto da corsa, piuttosto spaventoso se mi chiedete. Ma Norwegian Viva è ottima anche per una vacanza rilassante, con ponti all'aperto per tante passeggiate. Troviamo tanti negozi, ristoranti, bar, persino tre piscine. Nel complesso, è una nave molto raffinata, estremamente ben progettata, anche se non è la nave più grande della Norwegian. A differenza delle navi che compaiono in questa lista, la compagnia ha deciso di concentrarsi maggiormente su un servizio di fascia alta e un'esperienza di crociera più raffinata, molto gradita per i croceristi che cercano un'esperienza di crociera più chicche e con tanti servizi personalizzati. Nella nostra lista, al quarto posto, la MSC World Europa, progettata per offrire un'esperienza di crociera di lusso per i suoi passeggeri. A bordo si trovano ristoranti gourmet, ristoranti a tema, varie caffetterie. Inoltre, la nave dispone di una vasta scelta di momenti di intrattenimento, spettacoli di musica dal vivo, cinema all'aperto, sale e giochi e molto altro ancora. Per chi cerca il massimo relax, la nave offre molti servizi con pacchetti benessere e spa con una zona dedicata alla meditazione yoga con trattamenti base e VIP. La nave dispone anche di una palestra moderna e attrezzata per mantenersi in forma durante la crociera. Gli appassionati di shopping apprezzeranno la vasta scelta di negozi a bordo, tra cui boutique di alta moda, profumerie e giocattoli per i più piccini, gioiellerie e negozi di souvenir. Al numero 3 abbiamo una nave molto speciale, il Dream Global. Inizialmente doveva essere demolita, era stata costruita per una compagnia di crociere cinese che era in rapida espansione, ma purtroppo è fallita durante la pandemia. Molti ipotizzarono che la nave da 1,1 miliardi di dollari sarebbe finita per essere smantellata, ma per fortuna la Disney Cruise ha deciso di acquisire la nave, avendo avuto uno sconto enorme, diventando così la sesta nave della flotta Disney. La spesa totale di questa nave la rende la più costosa nave da crociera mai costruita. La nave era stata progettata per presentare un parco a tema con scivoli, trenini e altro ancora, e questo si adatta perfettamente alle crociere Disney che ha già sulle sue nuove navi da crociera. Ma anche anche aree esclusive per adulti, dai Beach Club ai solarium alle sale da gioco. Sarà emozionante vedere come questa nave si sviluppa per aggiungersi alla flotta Disney, sembra promettente. Passando al numero 2 abbiamo la Celebrity Ascent. Rispetto al resto della classifica questa nave è considerata di medie dimensioni, lunga poco più di 1000 metri e può accogliere 3000 passeggeri. Se non ti piace il trambusto delle navi più grandi, questa lussuosa nave è perfetta per te. La Celebrity Ascent compreso il resto della flotta, a mio avviso attualmente è l'unica classe di navi da crociera meglio progettata. Combina un'eleganza e funzionalità. Gli spazi esterni sono stati tutti reinventati e raccolgono ispirazioni da tutto il mondo. Ad esempio, la Celebrity Ascent ha un giardino sul tetto con musica dal vivo e molti intrattenimento anche serali. Proprio accanto ci sono due splendide piscine per un tuffo veloce, ha caratteristiche uniche, come il tappeto magico, una piattaforma sul lato della nave con un ristorante, un bar con la caratteristica che può andare su e giù. Sui ponti inferiori abbiamo anche, uno straordinario salone di poppa multipiano chiamato Eden con intrattenimenti serale coinvolgenti. Infine, Celebrity Ascent continua anche la tradizione della compagnia, avendo cabine di lusso con verande grandissime che con il semplice tocco di un pulsante puoi chiudere le porte a pareti che separano il tuo balcone dal resto della cabina, trasformando sostanzialmente l'intero soggiorno nella tua veranda. Puoi anche chiudere semplicemente il balcone e trasformare la veranda in soggiorno, aumentando lo spazio della tua cabina fino al 25% complessivo. È una nave davvero fantastica che vale davvero la pena visitare. Il video che hai appena visto ti ha portato a scoprire le nuove navi da crociera del 2023. Siamo partiti con le menzioni d'onore che hanno incluso Carnival, Virgin, Princess, e celebriti ognuna delle quali sta introducendo una nuova nave nella loro flotta. Ma la vera star del video è la nuovissima nave di Royal Caribbean, Icon of the Seas, la più grande nave da crociera mai costruita lunga 365 metri, larga quasi 50 metri e ha una stazza lorda di circa 250.000 tonnellate, avrà capacità massima per ospitare a bordo 2350 membri d'equipaggio e 7600 passeggeri, e il 10% più grande delle attuali navi più grandi del mondo. Questa nave è straordinaria, dotata di numerose attività, tra cui un simulatore di surf, il più grande parco acquatico e con lo scivolo più alto sull'oceano. È molto alto ancora. Inoltre, la nave è divisa in otto quartieri, ognuno con il suo stile unico. Alcuni dei quartieri che abbiamo esplorato include SulSide, un quartiere con molte attrazioni, piscine, ristoranti e discoteche completamente dedicato alle famiglie con bambini piccoli. Central Park, un vero parco con piante vere e la più grande pista di pattinaggio sul mare con spettacoli giornalieri di pattinatori professionisti. In sintesi, l'Icon of the Seas è una nave incredibile che offre numerose attività per tutti i gusti e interessi. Se sei un amante delle crociere, devi partire con questa nave che promette di essere una delle migliori al mondo. Grazie per aver guardato il video e speriamo di vederti presto a bordo dell'Icon of the Seas. Ciao a tutti. Il Pirata RB è qui a salutarvi. Mi raccomando passa da TikTok e Facebook e non dimenticare un bel like, commento e iscrizione. Al prossimo video.